Ciao a tutti amici di non aprite questo blog Benvenuti finalmente di nuovo Re Sab di Tom Grande Tom, Fai così Cazzo Risabbatevi Risabbatevi Che vuol dire risabbatevi Vuol dire Riabbonatevi al canale Oggi siamo qua per parlare di La classic horror Story ma non solo, vedremo anche le uscite DCG Entertainment No, che cazzo sto dicendo? No, ho sbagliato Di Digit Movies e Eagle Picture CG Entertainment più avanti Comunque Sapete che col Gons potrete sapere tutto ciò che esce in un video Anche col supporto La rifacciamo? Ma no, ma chi se ne frega Chi se ne frega, chi se ne frega Ragazzi Oggi parliamo di American Horror Story, sono felicissimo di essere qui a parlare di American Horror Story perché ho talmente tante cose da dirvi che non vi spoilerano il film perché voi sapete che sono bravissimo a non spoilerare eh, Intanto mando un messaggio così Ai buoni amici della chat di non aprite questo vlog su Telegram se volete iscrivervi sapevatelo che esiste è una chat bellissima, qualche intoppo ogni tanto, però è una chat bellissima. Che ha i suoi momenti di gloria e i suoi momenti di no, però che cazzo vi devo dire? Intanto, vi, intanto li devo avvisare perché loro sono. Io ci tengo molto loro, tutti quelli che sono nella chat di Telegram, il gruppo Telegram. Vediamo le uscite di... un'uscita a un video horror di Eagle Picture e tre uscite horror di Digit Movies che sapete fa uscire gli spasmo video che sono i nostri preferiti E anche un film horror non spasmo che vi dico dopo Poi sono andato al mercatino stamattina, infatti sono stanchissimo, fa un caldo pazzesco erano impazziti tutti, erano impazziti tutti I film che di solito vendevano a 3 euro, 5 euro Oggi era tutto a 1 euro Infatti mi sono sbizzarrito Ho comprato 8 film e un libro Che ora vi farò vedere Tanto mi faccio i cazzi miei su Facebook No, scherzo sono... Torno subito da voi Per tutti quelli che fanno il tifo Esci di sti No, riesco dopo la recensione Per tutti quelli che fanno il tifo per il gonzo sullo skateboard Sappiate che ho una... una spesso si chiama i fascite plantare È un dolore incredibile Quindi mi vedrete più avanti sullo skate Ma di sicuro non mollo Intanto mi bevo un caffè mm, Quanto è buono Oh ma domani? Domani come finisce domani la partita? Via, il caffè è andato. Allora, per parlarvi di A Classic Horror Story senza spoiler, mi appoggerò a un sito che per me è un grande riferimento, si chiama Non aprite questo blog. Ci scrivo io, l'ho fondato io ed è il mio riferimento. Sono molto autoreferenziale. Allora, passiamo alla musica, mettiamo la nostra solita musica di Come True che ci piace molto, che uscirà in un video con Midnight Factory. Mi raccomando, compratelo perché è il mio film preferito degli ultimi anni. Uno dei miei film preferiti. Part Ma che è quello de prima? Partiamo allora. A Classical Story esce il 14 luglio sulla piattaforma Netflix. È un film diretto da Roberto De Feo e Paolo Stripoli. Chi ha letto già la recensione eh, troverà un po' ridondante questa cosa che dirò, però lo devo dire, perché sono qua per fare anche la parte video. Eh, curiosità delle curiosità, eh, c'è Matilda Lutz che, vabbè, ragazzi, è un'attrice bellissima, bravissima. L'avete vista in Revenge, un film per Revenge, Diretto da una donna, mi sembra addirittura il primo film Ray for Avengers diretto da una donna, quindi eh, un, un bel caso e anche un bel film eh, della Midnight Factory, andatelo a comprare perché è stupendo. Lei è bravissima. Qua, in, a classic horror story, è ancora bravissima con un personaggio diverso, dal, molto diverso, eh, anche se ci sono delle piccolissime somiglianze su alcune cose. Eh, è davvero strano come è molto empatica la, la, la prova recitativa della Luz è proprio, cioè, a parte mi fa strano chiamare la chiamerò Matilda perché la Luz mi sembra il cognome non è bello quanto lei quindi meglio Matilda che è un bellissimo nome è molto espressiva ti, veramente è, è toccante quando, quando recita è, e poi ha degli occhi enormi ragazzi ha le, le pupille che sono enormi Molto strana, cioè strana in senso buono, cioè una bellezza strana Molto bella, molto molto molto bella e Molto brava, ma non vi dico molto su come è brava perché sennò vi spoilererei il film Però devo dire che è credibilissima, perfetta, impeccabile La recitazione di questo film è una delle cose che all'inizio mi ha un po'... Eh... Messo dei dubbi, nel senso che la parte iniziale non mi ha convinto tantissimo E la parte iniziale del film è, un, è una, una parte iniziale un po' Diciamo commedia, si può dire eh, Non convincente sotto alcuni aspetti Quello che però ho voluto scrivere nella mia recensione scritta appunto Che trovate sul sito blog.it, È che alla fine dei conti qualche sbavatura Che poi c'è in quasi tutti i film eh, non intacca quello che secondo me è il risultato finale anche per la natura del film perché questo film è un film che si mette molto in gioco si mette molto in gioco e quindi quando ci si mette in gioco bisogna mettere in conto anche degli errori eh, superato una certa parte di storie insomma a un certo punto del film ci sarà un cambio di atmosfere anche piuttosto imprevisto piuttosto eh, difficile da percepire e, e allora tutto inizierà a avere un senso perché capirete la natura del film anche se non capirete veramente molto di quello che c'è dietro e, e in questo devo dire che sono stati bravi a sceneggiare il, uh, questa storia perché non si capisce niente fino alla fine questo è molto bello secondo me perché se no poi uno si scogliona anche se in molti film horror che vediamo si, si, intuisce, si intuiscono presto le, le dinamiche tra l'altro ho appena notato che il sito è un po' sbarrellato, penso che non gliene freghi niente a nessuno lo sistemerò dopo eh, un altro attore, che attrice anzi, che c'è dentro è Cristina Donadio, che eh, non mi è capitato spesso di incontrarla nella mia recensione, ma mi è capitato di incontrarla nella recensione di Escape from, from Planet Zero, che è un film fatto in stile Kung, Fu eh, Kung Furi un film di fantascienza, quindi non è horror, ma io l'ho recensito su un altro sito, però la, la recensione poi l'ho trasferita comunque su un di questo blog. Se la volete vedere è un film che io vi consiglio tantissimo, diretto dall'artista, da perché dipinge, Walt Zedd, che è anche un mio amico perché ci siamo conosciuti tanti anni fa e, e ha fatto un film veramente bello, ragazzi. Io non so che futuro avrà questo film se uscirà in un video, ma perché secondo me merita l'on video 100.000 volte e poi magari un, gi un giorno di questi lo sentirò comunque okay, Cristina Donadio ha recitato in questo film e, e ha recitato anche in La classe Horror Story quindi l'ho trovata brava comunque sempre capace in questi ruoli da... come si dice? Mh, caratterista, no? Da caratterista Comunque la storia è dei, dei, di, vabbè lo sapete, un gruppo di, di eh, carpooler, cioè quelli che viaggiano insieme in macchina per ridurre le spese. A un certo punto fanno un incidente e si ritrovano un po' spaesati, non trovano più la strada dove stava, che stavano percorrendo e c'è una piccola casetta che si vede nel trailer. Tra l'altro c'è questa canzone famosa, conosciuta da tutti gli italiani, eh, non mi ricordo chi la cantava... Eh era una casa molto carina, senza... insomma, una, casa... una canzone molto conosciuta che si canta ai bambini, insomma e... è molto strana messa sul trailer di un film horror, e... ci sta di brutto, ci sta di brutto, ci saranno anche altre canzoni famose usate nel film che secondo me sono state usate molto bene. Una premessa che ho fatto anche nella recensione scritta la faccio qua. Non aspettatevi The Nest, sarebbe stato assurdo, a parte il fatto che il film non è solo di Roberto De Feo ma è stato diretto insieme a Paolo Strippoli, ma sarebbe stato assurdo che eh, Roberto De Feo, scusate lo chiamò Roberto manco fosse mio amico, anche se l'ho conosciuto è molto simpatico, <ride> comunque spero diventi mio amico, ma no. insomma se succederà succederà e... Roberto De Feo non credo che volesse fare la stessa cosa, cioè chi vuol fare sempre la stessa cosa? Nessuno, quindi eh, la natura di questo film è diversa, Intanto perché comunque ha deciso di fare una collaborazione con, con Paolo Stripoli, e poi perché c'è di mezzo Netflix, perché è stato pensato come film che non sarebbe andato in sala, ci sono tutta una serie di componenti che influenzano il film stesso, quindi le, le scoprirete poi vedendolo. Eh, l'unica diciamo eh, punto in comune con the Nest è che comunque ed è un punto in comune con la maggior parte dei film horror fatti bene è che comunque il, eh, non si auto durante il racconto quindi insomma funziona bene per tenerti la curiosità di, di, di scoprire un po cosa c'è dietro e come andrà a finire un altro aspetto che ho trovato in pochissimi film è l'imprevedibilità di quello che accade Cioè di solito eh, Anche i film più Che riescono a mascherare meglio Il twist Comunque le azioni Che portano eh, il film Dal punto A al punto B Sono abbastanza banali e scontate In questo film è tutto abbastanza imprevedibile Cioè no, no, veramente è, in, è fuori dalle logiche Fuori dalle logiche consuete Di come si raccontano le storie Tutto accade in modo assolutamente assurdo ma plausibile E quindi alla fine cioè, vi, ho vi ho detto il mio giudizio del film Perché se vi sto dicendo Che è un film assurdo ma plausibile Che riesce a nascondere il twist Ma non solo Nel suo percorso è imprevedibile Ti tiene proprio lì incollato Ecco, questa è la sensazione che ho avuto io Non vi nego Che ci sono delle piccole Stonature E cose Che potevano Potevano essere fatte meglio, potevano essere fatte peggio, insomma tutto è possibile, tutto si poteva fare meglio. Eh, ma il risultato alla fine è un risultato interessante, sia come entertainment, cioè divertimento, perché appunto cioè se, se, se sai intrattenere eh, e tenere segreto e incuriosire, l'intrattenimento c'è, o comunque può risultare un film non, non noioso ecco, non di quelli che proprio ti cascano le palle e in più eh, la parte più importante che è quella che me lo fa diciamo, eh, affezionare, difendere in quanto nella mia posizione di piccolo mi microscopico influencer insomma persona che è seguita per il suo giudizio dei film e quindi ho questo ho, mi sento quasi questo piccolo potere micro microscopico per cui decido che certi film diventano delle mie bandierine che, che mi porto... che rappresentano quello che è la mia visione del cinema, no? Cioè, nei, nei registi in cui io mi riconosco come tipo di linguaggio, tipo di eh, visione artistica, non che siamo uguali, però appunto come mi sono riconosciuto in eh, antebellum per certe tematiche sociali come mi sono riconosciuto in Midsommar, in, eh, in tanti altri film dove soprattutto voi sapete chi mi segue tanto, eh, quelli più politici, quelli più legati a proprio a, alla, alle problematiche sociali o psichiche eh, o religiose, ecco anche, anche quelli diciamo mi interessano molto eh, questo è uno di quei film che io sposo per gli intenti e difendo Lo difendo nel senso che invito tutti quanti a vederne veramente la natura Coraggiosa, proprio di, di, veramente di rischio, di grande rischio secondo me eh, Quindi faccio un applauso virtuale a, a Roberto De Feo e Paolo Stripoli E vi, e vi invito a vederlo il 14 luglio Uh, la allora, eh, ho avuto anche il piacere di conoscere i due registi Perché Netflix mi ha invitato ad andare a vedere un'installazione che c'era qua a Milano eh, giovedì e venerdì eh, Per il film, per promuovere il film, c'erano anche loro, li ho conosciuti E sono stato contento anche perché loro hanno anche letto la mia recensione, quindi insomma a me è fatto piacere che è andata bene che ho conosciuto due registi di cui ho scritto bene perché se no sai che comunque in realtà poi se vedete la recensione ci sono anche delle critiche eh, leggere, lievi perché comunque non mi sono voluto soffermare su quelli che potevano essere i difetti che poi tra l'altro sono anche opinabili perché poi uno potrebbe anche dire magari cioè, se, essendo io non regista ma comunque su certi aspetti me ne, mh, diciamo, Sono anche il mio pane Essendo io un art director Quindi dal punto di vista mh, di fotografia eccetera, C'era qualcosa che non mi piaceva Ma c'erano anche tante cose belle eh, Ciao Ciao Silvano eh, La fotografia è una fotografia simile sì, Midsommar Ma anche altri tipi di film eh, Horror di questi ultimi anni Mi ha ricordato anche tanto Ereditary. O oh, anche la musica, la musica che è, è, si ispira comunque a questi film, è fatta molto bene. Ci sono del, dei suoni che aiutano a comunicare certe sensazioni, certe cose. Funziona tutto, tutto molto bene. E sì, ci, sono del, ci sono delle. Poi oh, sta la sensibilità eh, vostra a vedere su cosa concentrarvi di più o di meno è un film anche che parla di problematiche sociali sia antiche che moderne io l'ho trovato molto bella questa cosa perché eh, secondo me quello di cui parla non ve lo dico perché magari ecco è una roba che sui giornali è uscita però secondo me è un po' spoiler, quindi non ve lo dico, io non ve lo dirò, anche se ci sono giornali un po' che hanno fatto un po' di cazzate, eh, perché ho io li ho guardati dopo che avevo visto il film, e ed erano spoiler secondo me, quindi state molto attenti anche ai giornali, diciamo, blasonati, che nel loro essere sentirsi dei grandi fighi, poi alla fine ti spoilerano il film, e, sono e in questo sono veramente dei cretini, eh, mi spiace dirvelo ragazzi, però... Cioè, Dall'alto della vostra posizione fate ridere Perché lo spoiler no Lo spoiler no Soprattutto per giornaletti di cinema Non, non stiamo parlando di Di, di Cahier cinema. No, che uno Magari legge un'analisi Di un film o deve aver già visto Qua stiamo parlando di parlare, di promuovere un film E spoilerarlo allo stesso tempo Ci sarebbe da darvi le bastonate sulle, sulle gambe Comunque Ehm Ecco, la recitazione degli attori l'ho trovata un po' altalenante all'inizio E poi convincente eh, nella parte più drammatica del film mm, Se avete delle domande fatemele adesso Così poi chiudo, chiudo anche la, la recensione eh, Non c'è tantissimo sangue Ma ci sono scene abbastanza forti Che sono anche citazioni Ci sono anche tante citazioni di film horror vecchi e nuovi E... Eh. Non vorrei paragonarlo perché non c'entra niente la storia Però Un'assonanza con Quella casa nel bosco Che è un film Che appunto celebra l'horror Un'assonanza con quella casa nel bosco A Classico Horror Story ce l'ha È un film eh, Mi ha incuriosito, penso che domani lo vedo eh, Adesso, grazie per la domanda Thomas eh, Allora Silvano, non so se poi hai seguito tutto il discorso, è un film che come, come ho detto ha delle sbavature, ma nel suo complesso mi è piaciuto l'intento, che è un, un intento un po' su, assurdo, di, di essere un film assurdo, di essere un film che esce, da, dai, esce dai soliti binari. Eh, in un certo senso... Anche un tuo film che, che è di fantascienza che mi hai fatto vedere, che mi è piaciuto molto Adesso non mi sovviene il nome, perdonami Che mi è piaciuto veramente tanto È un po' assurdo anche, anche se il, il tuo film è comico Apollo 54, esatto Però ecco, Apollo 54 è un film un po' fuori, da, fuori di testa E anche al classico horror story è un film fuori di testa Ed è fuori di testa perché a differenza di Apollo 54 che è, è prettamente un film comico questo è un film che, che veramente salta da, da un genere all'altro eh, in modo assolutamente assurdo. Eh, mi è piaciuto. Mi è piaciuto. È un film coraggioso. Cioè, è, è incredibile che un film così, come Classical Horror Story, sia su Netflix. Cioè, è incredibile. Eh, io, tempo fa, criticavo molto Netflix, eh, al punto tale che per me Netflix rappresentava... Eh, ciò che è plastica no? Ciò che è, è industriale ciò che... Quindi Questo è veramente un piccolo tassello Ora io non voglio dire che Netflix Ha cambiato Magari cambierà Non lo so magari diventerà eh... Sì arriva eh, il 14 luglio Su Netflix Io, io l'ho visto in anteprima Per la recensione Ma manca pochissimo Oggi siamo eh, Manca pochi giorni Quattro giorni e, um, Netflix potrebbe anche cambiare Nel senso che le persone cambiano E le persone che guidano artisticamente Netflix cambiano Magari cambierà anche come produzione di film Perché questo è un film comunque che mostra non certo un'omologazione Ecco, quello che, che vorrei dire Di sicuro non si può dire che la Classical Horror Story è un film omologato Cioè, che vuole accontentare un pubblico già addestrato alla solita minestra Ecco questo non lo si potrà mai dire di, di questo film. Poi le critiche si possono fare e, e forse qualcuno le farà e, e forse secondo me un po' dividerà il pubblico. Ma io credo che sia solo un bene per i film che, che dividano il pubblico. Perché quando piacciono più o meno a tutti ma non hanno quella promozione che serve come The Nest, rimangono un po' sì conosciuti ma un po' nel, nell'ombra. Non, ben, non finiscono sulle copertine Quando invece tutti iniziano a, a litigarci sopra In qualche maniera se ne parla E eh, forse è addirittura meglio che divida il pubblico Comunque è un film che chiaramente si ispira E cita tantissimo Non aprite quella porta, le collinano gli occhi eh, Ma anche film come The Village o, o Lost, la serie Questa è un'analogia che ho fatto solo io, credo non saprei neanche dirvi come esattamente Ma ci sono delle sensazioni di Lost Oppure Midsommar E altri film di questa generazione Figata, una figata Una figata, spero che, spero che vadano avanti così Insomma, le cose sia Netflix che che perde Feo e Paolo Stripoli, che qua mi sembra che lui sia alla sua prima eh, regia di un lungometraggio. Il suo prossimo film è Piove ed è sempre un horror, ne so pochissimo, ma credo che in qualche maniera riuscirò a scoprire qualcosa perché siamo in contatto. E devo mm, Approfitto per, fare, per ringraziare... Vabbè, intanto Netflix che mi ha fatto vedere il film... E la persona insomma con cui mi, mi interfaccio con Netflix eh, che è veramente una persona eccezionale e, e poi devo dire che ho, ho conosciuto appunto Roberto De Feo e Paolo Stripoli e sono simpaticissimi cioè, sono proprio <ride> sono proprio simpatici cioè sono contento che non ci sia più questo divismo no cioè eh, ci sono, no, ci sono. Eh, mi, mi è capitato incontrare registi che hanno fatto quattro cose. e Si sentono. Invece no, loro sono dei grandi, sono proprio molto, molto, molto gentili! molto per bene. Lo so che sembra brutto dire per bene, ma a me piace: a me piace dirlo. Eh, per come lo intendo io è una cosa bella. E quindi sono contento per loro. Spero che, che spacchi il film perché un po' perché comunque italiano, lo so che fa un po', provinciali, un po provincialismo direi, eh? facciamo il tifo pe... però io, a me piace l'idea che comunque ci sia una rinascita del cinema italiano che secondo me mh, è a tutti i livelli dal cinema più underground, indipendente al cinema eh, di Netflix che non si sa quanti milioni di abbonati ha, cioè quello che quello che mi è capitato di parlare con, con Paolo Stripoli di questa cosa, gli dicevo che emozione gli dicevo, pensa che è, è vero non, non vai in sala e questo è un grande peccato e, e loro sono d'accordo con me però sono anche molto contenti penso quello che ho capito perché comunque ragazzi cioè Netflix ha non so quanti milioni di, ab di abbonati adesso ve lo dico e il film va in contemporanea eh, mi sembra che nel mondo, adesso io non lo so, adesso devo saperlo perché mi è venuta la curiosità, a 180 allora, da quello che dice Wikipedia, attualmente ha 180 milioni di abbonati. Chiaramente hanno un potere economico enorme e quindi se questo film va bene se ne possono fare altri 100.000 e anche altri registi eh, italiani. Quindi forza, cioè, se non sentite veramente una spinta e una, non avete una ragione vera per andare contro questo film, non fatelo, ecco, se non c'è una ragione valida. Perché, perché questo film è, è qua anche grazie ad altri film che sono usciti prima... Che non sono andati male, come The End come appunto The Nest, come. Eh, insomma, ce, di, ce ne, ne stanno uscendo di mm -hmm. film di genere italiani. Quindi questa è una figata. Dobbiamo oh, sì, criticare giustamente i film che non sono. Dove non sono venuti bene, ma, ma non, il cinema non deve essere per forza una roba dove tu o tagli la testa o promuovi, cioè ci possono anche essere delle critiche costruttive e anche sobrie, nel senso che un film può essere anche mediocre, quasi sufficiente, insomma non è che o è una merda o è bellissimo, cioè quindi perché così si ammazza tutto. Eh. Poi, a proposito che c'è Silvano, io rimango sempre dell'idea che bisogna andare anche a scoprire delle chicche meravigliose come il Demone della Place, che è un capolavoro, secondo me, il Demone di della Place. Potrebbe starci, cioè su Netflix potrebbe spaccare proprio, perché poi Netflix è la piattaforma dove, tra virgolette, merit meritocratica, dove comanda il telecomando cioè comanda l'utente eh, quindi è il passaparola mi è piaciuto questo guardatelo quello, è quello che comanda quindi mi auguro che, che, che il demone di Laplace vada su Netflix o su Prime Amazon Prime o, o su un'altra piattaforma ecco una di queste due lo dico senza offesa con le altre piattaforme lo dico per la per una questione di, di, di, di pubblico ecco con questo chiudo la mia recensione, diciamo che non è proprio una recensione, diciamo, è un pur parler, perché poi la recensione, diciamo, più quadrata, più definita, dove dico esattamente quello che voglio dire, eh, la trovate sul sito blog.it. ringrazio appunto i due registi che sono stati gentilissimi, mi hanno anche ringraziato la recensione, io li ringrazio per il bel film, eh. Fatemi sapere veramente, veramente, veramente. Io ho fatto un post su Instagram, dei post sui, su Facebook. E farò, caricherò questo, qua, questo video su YouTube. Fatemi sapere sotto, quando avete visto il film, cosa ne pensate. E se siete o non siete d'accordo con la mia recensione, eccetera, eccetera. Quindi ognuno con il suo social preferito, andate, cercatevi il post specifico e fatemi sapere. <ride> È caduto. È è caduto sto farla ma mm. chiaro? va bene alla prossima questo alla prossima questo era un saluto che faccio per il video